Eccoci, siamo venuti questa mattina a fare un giro sulla nuova linea di autobus 720 che collega la metro laurentina all'aeroporto di Ciampino, il viaggio di andata è stato molto rapido, molto pieno, le persone sono contente di avere un nuovo servizio, grazie all'attività dell'assessore Linda Meleo e del presidente della commissione mobilità Enrico Stefano siamo riusciti ad avere questa linea realizzata in poco tempo, c'è stata anche una buona sinergia con ADR e con Agenzia per la mobilità. È un servizio importante, un servizio che è stato studiato dalla Commissione Mobilità, da ADR, insomma da tutte le persone di questa amministrazione. È un servizio importante perché garantisce intermodalità e quindi garantisce anche attraverso il trasporto pubblico, quindi con un prezzo molto basso, di arrivare in aeroporto in via diretta. Un collegamento importante, quindi, che mette a sistema aeroporto con eh, capolinea della metro B. Sì, quello che era la normalità per tutte le altre città, anche in Italia non lo era per Roma, ovvero una linea urbana che arrivasse dentro l'aeroporto. Noi siamo riusciti a realizzare questa, eh, questa modifica, questo eh, potenziamento della linea 720 in poco tempo, con un grande lavoro di squadra con ADR, con Zetema, con ATAC, con Roma Servizi per la Mobilità, e quindi un servizio economico, efficiente puntuale per i cittadini che eh, con il sistema Metribus possono tranquillamente scendere dall'aereo e arrivare nel cuore della città di Roma.